Grazie Presidente, io vorrei intervenire davvero perché ci tengo a ringraziare tutti i colleghi eh, di maggioranza e di opposizione, perché eh, questo forse è uno dei temi diciamo afflitto eh, questa consigliatura, un tema che è nato sotto la nostra consigliatura, che abbiamo cercato di gestire al meglio, non senza difficoltà e questo l'abbiamo sempre ammesso in maniera onesta e ci siamo dati da fare per dare le risposte adeguate ai cittadini, a volte ci siamo riusciti con maggiore successo, a volte meno, quindi per me questo ordine del giorno è importante perché quando si vuole si riesce a lavorare tutti insieme e bene, ma e opposizione. Eh, Quest'ordine del giorno secondo me eh, dà la misura che quando uno è onesto intellettualmente non ha bisogno di nascondere le difficoltà eh, oppure di mettere la testa sotto al tappeto, perché le difficoltà ci sono, si affrontano e si superano, proprio perché ci si sente amministratori di una città con il primo compito di dare risposte adeguate eh, ai cittadini. E eh, In ultimo vorrei dire, per me questo ordine del giorno è importante per, per una ragione, perché noi siamo quasi alla fine di questa consigliatura, è il sintomo, se l'ho presentato, del fatto che eh, non si può pensare solo al presente quando si amministra, ma che bisogna sempre avere lo sguardo al futuro, quindi è importante qualunque sia e sarà l'amministrazione che dovrà eh, governare Roma nei prossimi cinque anni avrà comunque ancora a che fare con questo tema, con queste necessità e noi responsabilmente quindi eh, presentiamo un atto che eh, vuole essere proprio un segnale per il futuro quindi non guardare soltanto ai prossimi giorni ai prossimi mesi di campagna elettorale ma anche costruire qualcosa per il futuro perché è quello che poi eh, interessa ai cittadini. Grazie ovviamente eh, il voto favorevole della maggioranza